L'anno 2008, più o meno che dico sempre eh, smettetela di lamentarvi, partecipate, quindi già vedo che qua, già tante persone che hanno smesso di lamentarsi e hanno deciso di partecipare, venendo a, a sentire queste, queste persone che dall'altra parte eh, nella loro partecipazione sono entrati nelle istituzioni. All'interno delle istituzioni ti confronti con ah, quella realtà che prima vedevi da fuori e ti rendi conto che effettivamente ci sono molte persone che stanno credo, facendo del loro meglio per far sì che le persone si allontanino sempre di più dalla politica perché così possono fare quello che vogliono tranquillamente e ormai la parola partecipazione è diventata un pochettino la... Diciamo, la, la, un po' la bandiera di tutti partecipazione, facciamo partecipare anche il bilancio partecipativo adesso comincia a entrare nei programmi di altri eh, partiti politici meno male però eh, è soltanto eh, uno specchietto per l'allodolo effettivamente, perché non è quello che vogliono non vogliono che partecipate, vogliono che state a casa davanti alla televisione che vedete quel solito teatrino che c'è eh, tutte le sere io penso che tutte le sere la televisione non ce l'ho però penso che tutte le sere ci sia un teatrino dove potete vedere due politici che si scanano voi siete da una parte e siete contenti che il vostro politico dica le cose giuste dall'altra parte c'è uno che dice le cose sbagliate e, e viceversa qualcuno che è dell'altra fazione politica finché non entrate all'interno della, della politica finché non cominciate a farne parte non vi rendete conto che quello è un teatrino o almeno vi me rendete conto soltanto parzialmente Entrare all'interno della politica non significa entrare nelle istituzioni come qualcuno di noi ha fatto, significa eh, fare ogni scelta consapevolmente, quindi si fa politica quando si fa la spesa, si fa la politica quando si sceglie una marca di un prodotto piuttosto che un'altra, si fa la politica quando si parcheggia in un modo piuttosto che un altro o quando si utilizza la bicicletta piuttosto che la macchina, c'è tanti modi per fare politica, si fa la politica Partecipando alle riunioni condominiali, anche in politica, perché le, anche le scelte dei condomini influiscono poi su, sulla vita di tutti quanti. Quindi io ribadisco sempre il solito concetto quando intervengo. L'unico modo per cambiare il paese non è votare il Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle è una buona chance perché. È quella, qua, quelli, quelli ah, sì, che, quando che è, parla è entrata, Nicola, quella, parla. quella punta dell'iceberg che è entrata. Quando inizia a parlare adesso, di questo gente che c'è che cioè noi, ha cominciato a fare una breccia <ride> e lo perché sta perché aprendo. Ma il, eh, eh, solo, lo presenta, ma il Movimento 5 Stelle non ce la farà da solo se lo presenti, no, Gianmarco no. Di presenta Nicolo, e il Paese deve venire dietro, no? Dando, non basta perché ci vuole il 50% di Magari ci arriviamo, ma è difficile. Non credo, cioè, è solo quella partecipazione. quindi essendo consapevoli di quello che avviene. Quindi non limitatevi a far votare i vostri amici Movimento 5 Stelle, a votare voi, ma partecipate in qualche modo alla vita politica. Grazie. Grazie Gianmarco. Allora, ricordiamo che oggi siamo qui per parlare di Expo, a meno di due settimane.